Tavolo, quindi io, se siete d'accordo, lascio la parola a Valentina Galloni che conoscete tutte, però insomma ci tengo la referente di Sistema Museale Regionale del Servizio Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna, insomma, per le conclusioni di questa giornata. Allora, buon pomeriggio a tutti e a tutte. Eh, niente, a me, appunto, come ha detto Francesca, aspettano le conclusioni di questa densa e interessantissima giornata. Eh, come abbiamo detto, siccome. colloca nella formazione riguardante il terzo ambito dei LUC eh, sulla parte dei rapporti con il territorio e eh, come abbiamo detto eh, è una parte molto nuova nel senso che è la parte fondamentalmente che è stata inserita più nuova rispetto agli standard passati. perché? Perché sostanzialmente è, una, una, è sempre più strategico diciamo, una gestione integrata del patrimonio culturale in grado di stimolare una governance partecipata con le realtà territoriali con i cittadini e come sappiamo la convenzione anche di Faro la ratifica della convenzione di Faro va in questa direzione quindi l'istituzione museale eh, non si colloca più in una dimensione astratta ma in un sistema di relazioni con gli stakeholder del territorio e ha un forte impatto sulle dinamiche di sviluppo locali. È proprio per questo che il sistema museale eh, ha la, la vocazione cioè proprio l'intenzione di eh, supportare sempre di più le realtà eh, della nostra rete a, ehm, a mettersi insieme a sistematizzarsi per ehm, qualificarsi maggiormente per valorizzare i rapporti col territorio per razionalizzare le risorse umane e finanziarie e appunto per scambiare le, eh, le, le, le buone pratiche eh, noi come sapete eh, appunto questa è no, la nostra bibbia i livelli uniformi di qualità e eh, prevedono come standard minimo l'individuazione degli stakeholder e i possibili strumenti di dialogo inseriti nei documenti di programma delle istituzioni quindi mh, proprio nell'ottica di questo abbiamo voluto organizzare questa, questa giornata e che speriamo che sia davvero utile per voi abbiamo sentito darci da BAM che ringrazia davvero i riferimenti teorici abbiamo sentito delle esperienze secondo me interessantissime a livello italiano eh, il MUBA del, di Milano che ha spiegato il rapporto con le imprese e ha eh, fatto vedere come si possa fare una coprogettazione proprio su, su, un, su, un, su un ambito davvero innovativo che è quello della sostenibilità ambientale. Giovanna Rocchi dell'istituzione Musei del Mare che eh, ci ha mostrato come eh, coprogettare con realtà sociali del territorio e come ehm, lavorare appunto con persone a rischio di esclusione e cercando di ehm, coinvolgere nuovi pubblici ma eh, cercando di lavorare proprio per avviare una relazione vera con questi, con questi pubblici, ascoltandoli e cercando di eh, andargli incontro. Quindi eh, abbiamo sentito la richiesta di semplicità e di partecipazione che chiedono questi eh, pubblici e quanto eh, loro effettivamente attraverso anche nuovi linguaggi abbiano cercato di andargli incontro. Abbiamo sentito Chiara Pelliciari con questa eh, interessantissima eh, esperienza di museo ehm, che diventa scuola, che si fa eh, luogo eh, per i ragazzi di, ehm, di formazione e, ehm, e come appunto questi progetti possano essere generativi di relazioni e, di, ehm, e anche di competenze trasversali per questi ragazzi. A me ricorda molto anche il nostro progetto di eh, Io amo i beni culturali e della coprogettazione che vedeva tra eh, che vede insomma perché c'è ancora eh, tra scuola e museo poi abbiamo sentito marco bruni del comune di Comacchio abbiamo visto come ehm, eh, come questo eh, come sia anche diciamo complesso e articolato coprogettare con gli stakeholder legati al turismo si è parlato di percorso partecipato anche in questo caso di formazione di sinergia con gli attori del territorio che operano a livello turistico per progettare assieme si è parlato di turismo esperienziale tour in barca percorsi in bici laboratori di riscoperta di antichi mestieri quindi proprio di creare una rete anche a livello interregionale per creare un futuro distretto culturale proprio come motore economico del territorio quindi un'esperienza davvero interessante questi cosa avevano come comune denominatore fondamentalmente la coprogettazione coprogettazione che è un percorso complesso perché richiede riconoscimento e rispetto delle specificità proprie di ogni istituzione in un lavoro di continua mediazione implica la volontà di assumere un progetto comune ed essere disponibili a confrontarsi rispetto a modalità operative eh, cercando di integrare in un insieme coerente saperi, competenze e strategie quindi davvero un lavoro mh, che insomma che Gracias interessantissimo perché arricchisce davvero tutti i protagonisti. E nel pomeriggio abbiamo avuto questa interessantissima esperienza di tavoli, io ne ho girati alcuni e devo dire che come immaginavo eh, avete effettivamente siete musei legatissimi al territorio, quindi gli stakeholder li conoscete. Quello che noi abbiamo bisogno di fare con voi è un, credo, un passaggio mh, ulteriore. Eh, un passaggio di strutturare maggiormente questo lavoro che, eh, che si fa con gli stakeholder e sistematizzarlo. Perché, sempre tornando alla nostra Bibbia, eh, l'obiettivo di miglioramento in realtà sarebbe addirittura quello di verificare eh, con gli stakeholder l'efficacia e l'impatto delle attività svolte sotto il profilo delle polit politiche culturali, economiche e sociali tramite report, iniziative pubbliche di condivisione, eccetera. Quindi in realtà quello che si vorrebbe arrivare a eh, diciamo a fare è proprio un coinvolgimento quello che è stato chiamato stamattina lo stakeholder engagement da parte vostra di eh, questi eh, stakeholder per eh, programmare la loro partecipazione e anche esplicitarne i risultati. Proprio per questo stiamo lavorando con anche il BAM a un, a un modello possibile di bilancio sociale in cui eh, diciamo voi eh, possiate eh, declinarlo eh, a seconda delle vostre specificità ed esigenze. Ma l'idea è proprio di sensibilizzare i musei alla rendicontazione sociale attraverso appunto eh, queste attività di formazione. Tutto perché Proprio attraverso la rendicontazione anche di questi progetti si può misurare il cambiamento che è stato prodotto da, da, dalle azioni eh, fatte con questi stakeholder e proprio questo può, può trasformarsi in una politica di miglioramento che è quello che, insomma, a cui noi ambiamo obiettivamente. Concludo eh, questa giornata appunto perché siamo stati, siete stati già veramente eh, molto, insomma, mo, molto coinvolti anche voi, eh, con, ringraziando il BAM che sono questi nostri bravissimi compagni di strada per la loro professionalità e il loro entusiasmo. Ringrazio le mie colleghe del sistema museale, cito le storiche colleghe Beatrice Orsini, Barbara Fucci, Gabriella Sino e Silvia Ferrara. Ferrari perché comunque noi siamo sempre a vostra disposizione perché ci piace se ci scrivete alla mail del sistema, se ci date dei consigli perché anche noi in realtà vogliamo essere in un processo di miglioramento per voi e vi invitiamo anche a iscrivervi nel nostro gruppo Facebook che è appositamente creato per dialogare con voi. E vi ringrazio tutte e tutti per naturalmente per seguirci con grande entusiasmo e quindi insomma alla prossima, speriamo di organizzare presto qualcos'altro. Non so se devo lasciare la parola a Francesca per la chiusura oppure ci salutiamo qua. No, io direi solo se c'è qualche domanda da parte de dei partecipanti l'accogliamo altrimenti anche noi ci associamo a saluti e ringraziamenti. Fateci sapere voi, insomma. No, li abbiamo storditi, benissimo. Dopo quattro realtà... ore, capisco, eh, lo capisco, anzi, scusate. In realtà avrei una domanda per Valentina che saluto. Ciao, che non... Michele. Da anni ormai è diventato quasi. E mi ricordo l'appuntamento che c'è stato sui tavoli, i famosi tavoli territoriali e i tavoli tematici, se il discorso verrà eh, proseguito cioè in realtà questi sono, diciamo, è il nostro modo per proseguire quei tavoli, nel senso che ci avete chiesto di affrontare eh, soprattutto formazione e, ehm, e tavoli di confronto. Già oggi, eh, mettendovi insieme eh, a livello territoriale, volevamo comunque cominciare questo discorso dei tavoli territoriali. tavoli tematici ne, stiamo, um, ne abbiamo iniziati, stiamo lavorando sull'accessibilità eh, stiamo lavorando sulla digitalizzazione e vi invito naturalmente a eh, segnalare se non vi arrivano le nostre notizie di mh, cose che stiamo facendo abbiamo pensato che alla fine la cosa migliore però qui siamo naturalmente disponibili ad accogliere i vostri suggerimenti eh, è quella di crearvi delle iniziative che eh, vi mettano insieme su tavoli specifici su argomenti specifici per confrontarvi però naturalmente anche su questo eh, noi siamo disponibili ad organizzare quello che, che ritenete insomma per cui se avete dei suggerimenti benvenga questo però sarebbero proprio il, mh, il percorso naturalmente allora si facevano in presenza si spera di ricominciare a farli in presenza però tutto sommato vedo tutte queste eh, belle facce di persone note e meno note però alcuni insomma che saluto tutti e insomma io credo che questo sia un modo già buono per cominciare a, a parlarci però su cose specifiche però ripeto ci farebbe molto piacere ricevere i vostri suggerimenti. Grazie, non mancherò. Nel frattempo qualcuno è rimasto sugli altri Google Meet perché per, ci sono stati alcuni problemi tecnici nel, nei trasferimenti però so che alcuni miei colleghi hanno fatto, diciamo, da broadcast quindi attraverso il loro computer trasmettevano anche su Meet ci dispiace se insomma qualcuno non è riuscito ad accedere magari condividiamo quest'ultimo pezzo di video finale di Valentina con, con tutti gli iscritti così abbiamo il, il quadro completo. Grazie allora. A posto, a posto allora. Ma... <ride> grazie ciao mille a, voi. a tutti, a presto ciao a tutti. Grazie. Ciao a tutti. Ciao, ciao ciao, eh, grazie. grazie. Ciao.